Buongiorno a tutti, carissimi amici, bentrovati a Un Caffè con Ecchio. Quest'oggi voglio parlarvi di un argomento molto interessante, me l'avete domandato, me l'avete chiesto, ed è la differenza tra gli amuleti e i talismani. Prima di tutto voglio farvi vedere questa bellissima, non so se si vede bene, questa bellissima pietra, vedete, è pirite. Vediamo se riesco a farci un, uh, un focus. No, però non importa. Insomma, e... l'ho trovata al Museo di Scienze Naturali. Ci sono stato oggi insieme alla famiglia. E mm, bellissima, voleva venire da me, e mi sarà molto utile in tutti i rituali, soprattutto riguardanti il denaro: denaro fluido, denaro fluido che arriva. La pirite è sicuramente un ottimo alleato E proprio da qui voglio partire a parlarvi C'è cioè anche un, un odore molto suo, particolare Volevo parlarvi di questo discorso Dunque, che in realtà è molto semplice E tutti noi eh, abbiamo a che fare con amuleti e talismani Vi spiego Gli amuleti, detta proprio brevemente, no? Gli amuleti sono tutto ciò che per noi ha valore stimolante psichico. Quindi, voi immaginate il vostro psichismo personale, ognuno di noi ha uno psichismo personale. Così come il corpo fisico e tutta la sua biologia eh, è stimolata, eh, attivato o disattivato in base a quello che mangi, hm? fai dipende da cosa mangi tu stimolerai di più alcune cose così come ne inibirai altre la stessa cosa è il nutrimento psichico allora l'amuleto mm, di per sé è un oggetto stiamo parlando di oggetti sia amuleti che talismani oggetti uh, che non hanno mm, una caratteristica soltanto fisica, mi seguite? Ma hanno anche una caratteristica psichica, se no non avrebbe senso parlarne, no? A livello di magia. Allora, però, il talismano è stato preparato magicamente e ritualmente. Ci è stata infusa una precisa forza, catalizzata, una, una precisa forza, e quel talismano è diventato emanatore di quella forza lì. L'amuleto no. L'amuleto, come vi facevo l'esempio col cibo fisico, no? L'amuleto è proprio un uh, eccitatore psichico del tuo psichismo personale. Quindi da qui si apre un mondo immenso. Amuleto è, ad esempio, il corno porta fortuna, oppure il ferro di cavallo sempre porta fortuna. Non è vero che quel ferro ti porta fortuna, che quel corno ti porta fortuna, però è vero che nell'immaginario psichico, quindi si parla del tuo inconscio, però forse addirittura andiamo nell'inconscio collettivo, almeno l'inconscio collettivo di una regione, per esempio se tu vivi a Napoli e hai origini di Napoli, famiglia... Un corno avrà già un altro significato. Se tu vivi già a Milano, mh, forse perde un po' di significato, ma un po' tutte le zone hanno quelle cose di grande uh, stimolatore, mi seguite, della fortuna. Allora, se io mi porto un corno rosso, per esempio, dietro e me lo guardo, o a volte lo tocco, a volte lo guardo, capite? Sto muovendo me stesso. <ride> Sto muovendo la mia forza psichica, nella direzione, ad esempio, di attrarre fortuna. Quante volte è capitato che una persona ha cioè un oggetto porta fortuna e senza di quello ti trovi perduto, no? State attenti, nell'amuleto la forza non è nell'oggetto stesso. La forza è in te, nello psichismo mosso e citato dall'oggetto stesso. Mi seguite? Cosa voglio dire? Uh, Altri esempio: che ne so, tutto può essere amuleto, così come tutto può essere talismano, però, per esempio, una moneta, mh? oppure un anello particolare della nonna, mh? può essere anche quello un collegamento molto forte con la nonna e con sciagure e eh, fortune che ha avuto lei nella vita. Così come veramente, signori, tutto può essere amuleto. Anche, e questa è una cosa importante, um, amuleti che vi vengono consegnati a tutti voi, eh? ognuno di noi ha queste esperienze che ci vengono consegnate dal mondo degli spiriti. Cosa intendo? Allora, ve lo ricordate quando eravamo bambini e raccattavamo a volte quel preciso sasso perché era bellissimo? quel preciso oggetto ci sembrava magico, vi ricordate? Ecco, non eravamo stupidi, eravamo percettivi, perché il nostro mondo fisico e il mondo degli spiriti comunicano continuamente e a volte dal mondo degli spiriti vuoi spiriti della natura, vuoi spiriti dei tuoi antenati, vuoi spiriti celesti di altra origine, di altra natura, ma ti donano potere. Ti donano potere come deve esserci un oggetto materiale che tu trovi per caso. quell'oggetto lì anche a volte una piuma particolare deve essere un oggetto veramente particolare cioè che ti attrae l'attenzione in una maniera incredibile vuol dire che quell'oggetto ti è stato mandato dal mondo degli spiriti e quell'oggetto se tu lo raccogli magari lasci un'offerta di tabacco un pizzico di tabacco così per offerta soprattutto se hai gli spiriti della natura ma quell'oggetto va conservato in una scatoletta dove ci avrai altri 10-20 oggetti, capito? Conservateli questi piccoli oggetti di potere. Mm, scremate un po', eh. Cioè, non è che ora andate a raccattare tutti gli oggetti che trovate, va bene? No, deve essere veramente... Sinceramente, ascoltate, per esperienza mia, deve essere anche un oggetto molto particolare. Cioè, è raro che tu trovi... Che ti, dal mondo degli spiriti, siccome questo dono di potere per te... È interesse di tutti che venga da te riconosciuto, se no a cosa serve? Se non viene ricevuto un dono non serve a niente. E allora questo amuleto che ti viene veramente donato eh, dal mondo degli spiriti, ehm, dovete capire che... Ha che spessissimo, proprio la maggior parte delle volte, è un oggetto raro, particolare. Mm? È, è difficile che trovate il legnetto. Ora, ho capito, magari mi dite, ho trovato il legnetto o la piuma di piccione. <ride> Uno dice, ho trovato la piuma di piccione, mi ha dato una sensazione incredibile. Può essere, se magari l'hai trovata esattamente in circostanza particolare, mentre pensavi a... ci sta. Però è raro. Vi dico, il linguaggio degli spiriti è molto chiaro e diretto, non è un linguaggio um, astratto, filosofico, eccetera, eccetera. Quindi, quando gli spiriti hanno dei doni di poteri per voi, vi fanno apparire un oggetto molto raro, appariscente, che dici, come faccio a non prenderlo, capito? È proprio per me, è un dono, signori, è un dono tra le dimensioni. No, non è da stupirsi. Ecco, quelli secondo me sono gli amuleti più potenti di tutti. Il mio consiglio è veramente quello di... Um racchiudere tutti questi doni, perché ce ne abbiamo diversi, sapete quanti non avete conservati, li avete poi buttati via, racchiuderli in una piccola cassetta, in una piccola scatolina di legno dedicata, e ogni volta, questi sono doni di potere, appunto, non è che dovete dire oh, cosa significa, cosa non significa, non stiamo parlando né di divinazione né di presagio. Allora, ogni volta che uh, avete bisogno di potere particolare nella vostra vita, aprite la vostra scatola, e ogni oggetto lo prendete, lo mettete sul tavolo, ve li guardate tutti, è una piccola meditazione che vi sto consigliando, no? Ve li guardate tutti e chiedete a Dio, ok? E agli spiriti che vi sono benevoli mh, di benedire la vostra strada e di donarvi quel potere in più che in quel momento vi serve. Guardate, questa pratica è semplice ma molto potente. Che veramente vi dà quella carica di potere, perché ce l'avete per dono, vi è, vi è già stato donato, non so se mi sono spiegato. Mm? Questo è il modo di raccoglierlo questo dono, di conservarlo questo dono, perché spesso se non si dice, eh, la, la gente dice, e che me ne faccio di niente. Mm? Questi secondo me sono gli amuleti più forti di tutti, tanto gli amuleti individuali, cioè gli amuleti che sono per te, un dono da parte degli spiriti, a volte può essere anche una particolare ghianda, un, un particolare eh, noce... Una pietra, ve l'ho già detto, un cristallo particolare, va bene? La, la prova di questo è che voi sentite schiacciante, questo è per me. Non so cosa ci faccio, non so perché, ma è per me, è ovvio che è per me. Mm? E questi sono gli amuleti. Riguardo agli amuleti eh, invece collettivi, io non ci faccio... Per niente caso, cioè mh, quello porta fortuna, quello porta sfortuna e di qui e di là e di su e di giù, eh, non vi fissate in queste storie, va bene? Anche perché cambiano da cultura a cultura e, e per di più eh, dopo un po' diventa più una prigione in cui una superstizione vera, no? In cui vi richiudete e di potere ce n'è ben poco perché te ti puoi riempire anche di tutti i corni che vuoi in macchina, ma va tranquillo che no, non muovono proprio niente, capito? Perché? Perché l'amuleto, ve lo ridico l'ultima volta, non ha potere lui, è un tramite, capito? Questo è importantissimo, è un portale, l'amuleto è un portale. Se è vero, allora, se l'amuleto è reale, come per esempio il dono da parte degli spiriti, è un portale tra il mondo degli spiriti e voi. Ogni volta che lo stringete tra le mani, voi avete possibilità di accedere a questo potere, a questo dono di potere per voi. Se è quello che ho chiamato amuleto collettivo, per esempio, tutti questi simboli, no? Portafortuna, eh, il, il corno, il quadrifoglio, portafortuna, eccetera. Mm, allora, cos'è questo? Portale? Sì, perché vi ho detto che gli amuleti sono portali. Portale tra questo inconscio collettivo, per cui per esempio il quadrifoglio porta fortuna, e voi. Ma se voi, per cultura, per genitori, che non vi hanno mai parlato particolarmente di questa roba, ok? Che collegamento volete averci con questo discorso che il quadrifoglio ti cambia la vita e ti porta fortuna? Mi seguite? Questi sono più magari da vedere come dei segni, ok? Dei piccoli segni sparsi in giro, mh, delle piccole conferme che potete leggere, ma non degli amuleti. Stiamo attenti perché quando prendete un oggetto e lo considerate amuleto, e questo oggetto, se poi ne avete bisogno, vi deve aiutare. <ride> non è che poi dire vabbè tanto basta che ci credo, perché non ci crederei mai abbastanza, capisci? Capite? È molto semplice come concetto. E quindi io sconsiglio tutti quegli amuleti di carattere collettivo cioè mi porto questa cosa il pesce no me la porto qui perché porta por... non ci credi abbastanza non ci credi abbastanza a meno che non sia come vi ho detto una tradizione per esempio religiosa ecco per esempio chi è molto cristiano e cattolico averci una croce è diverso capite sempre amuleto il suo collegamento con l'egregore collettivo del cattolicesimo eccetera con la croce il simbolo sicuramente forte, perché questa persona è cattolica molto convinta, va bene? Un islamico che si porta la croce qui, la croce non è che lo protegge, non so se mi so spiegato, è sempre un collegamento tra i mondi, ma no, no, non c'è, perché l'islamico ha altre tipologie magari di collegamenti, capite? Cosa importantissima, l'amuleto non ha Potere di per, di per sé, non ha forza di per sé, è solo un tramite e questo, questo portale può essere mh, aperto e raggiungibile oppure irraggiungibile. Prendete l'Om Hindu, mettetevelo al collo, tatuatevelo, ve lo fate cosa vi pare, non vi darà alcun risultato, ma nemmeno se ci pregate in sanscrito, <ride> perché non avete collegamento con quel preciso egregore, quindi io prima l'ho chiamato inconscio collettivo con quel preciso inconscio collettivo lì, quello induista, in questo caso, e quindi, capite, c'è un portale, ma voi non potete avere accesso a questo portale. Invece, come vi ho spiegato, i doni da parte degli spiriti, sì, certamente, capite? Eh, certamente quelli sono per voi. Quindi lì non si parla più dell'inconscio collettivo, di un egregore, di qui e di là, quelli sono doni per voi, derivati. O dagli antenati, o da spiriti della natura, o da altre tipologie di spiriti, va bene? E questo riguarda gli amuleti. In un altro video, ormai, nel prossimo episodio, perché il caffè è finito, parleremo dei talismani. Ok? Talismani è tutta un'altra storia, tutto un altro mondo e ce ne sono di tante tipologie che non posso adesso accennarle giusto tanto per parlare, va bene? Intanto maturate bene questo discorso dell'amuleto, guardate intorno a voi quali sono gli amuleti. Esistono amuleti fisici, come vi ho spiegato, ed esistono amuleti psichici. Ad esempio, un gesto di scaramanzia oppure un'idea, un cioè io per, vi faccio l'ultimo esempio per farvi capire quanto è profonda e quanto è scientifica la magia la magia è una vera scienza e, che però occupa diverse dimensioni non una sola e, allora ascoltate bene ecco perché è scienza spirituale spirituale vuol dire di un'altra dimensione e, allora del mondo degli spiriti ascoltate bene questa curiosità eh. se io allora, prendiamo l'argomento, ormai ho la pirite qua, vi interesserà, prendiamo l'argomento del denaro, dei soldi. Non sarà certamente una cosa nuova che a volte uno può avere delle idee limitanti. Cioè, puoi avere de della specie di blocchi sul denaro, perché magari tuo padre ti ha insegnato che il denaro è una cosa sporca ed è una cosa disonesta. Quindi tu magari inconsciamente hai questa idea, di, ehm, come dire, eh, non fare soldi nella tua vita perché giustamente non vuoi essere disonesto e se per te il, i soldi sono la radice di ogni male tu non vorrai mai soldi veramente nella vita a parole sì, a lacrime anche ma nelle tue azioni, nel tuo psichismo non muoverai mai le forze per il denaro davvero capite? Il tuo inconscio personale non muoverà mai le forze per il denaro, perché credi profondamente che il denaro è la radice di tutti i mali. Allora, questo è un amuleto. Ecco cos'è l'amuleto psichico, mi seguite? L'amuleto psichico è, per esempio, questa bit di informazione, questo piccolo aggregato, questa credenza la possiamo chiamare, una credenza limitante, perché ti limita, questa credenza limitante è come se voi aveste al collo un amuleto e credendo che questa credenza limitante vi, vi, eh? vi sta stimolando lo psichismo affinché bla bla bla, in questo caso affinché nella verità dei fatti non vi ci muovete verso il denaro, verso la ricchezza e verso la prosperità finanziaria, perché appena vi trovate 50.000 euro tra le mani vi spaventate e assolutamente dovete o spenderli o toglierli perché sono una responsabilità troppo grande per alcuni sto dicendo cavolate per quelli che riescono a entrare dentro se stessi di più stanno iniziando a esplorare i propri amuleti gli amuleti non si portano solo sul corpo fisico o sui tatuaggi alcuni amuleti si portano nel corpo psichico e certamente alcuni amuleti invece al contrario possono darti uno stimolo stiamo sempre parlando di stimolare no? eccitare lo psichismo positivo <ride> eh, alleva un figlio incoraggiandolo nei propri talenti incoraggiandolo nelle proprie possibilità invece di omologarlo agli altri, agli altri bambini incoraggiarlo nella sua individualità incoraggiarlo nella sua produttività capito? e questo figlio crescerà con una raggianza differente. Le tue parole di genitore sono state un amuleto e la conseguenza è la positività e la forza del figlio che ti è cresciuto in una certa maniera. Guardatevi intorno e iniziate a scoprire quanti amuleti ci sono nella vostra vita e quali sono più che ha. Vi saluto con la pirite e ci vediamo... Nel prossimo video.